Ciao a tutti. Oggi prepareremo la torta pere e cacao. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono: farina di tipo 00, uova, tuorli, zucchero, miele, vanillina, sale, cacao, olio evo, pere tagliate a dadini, lievito per dolci e pere sciroppate. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando all'interno del boccale la farfalla. Mettiamo le uova, i tuorli, lo zucchero, il miele, la vanillina, un pizzico di sale. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 8 minuti 50 gradi, velocità 3,5. A questo punto aggiungiamo la farina il cacao il lievito chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 2 aggiungiamo l'olio Ed azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 2. Trasferiamo il composto nella ciotola. Aggiungiamo le pere. Ed amalgamiamo delicatamente trasferiamo in una tortiera del diametro di 24 cm ben imburrata posizioniamo adesso le pere sciroppate cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 45 minuti circa fare sempre la prova a stecchino